Sì, è un'iniziativa diciamo, che non è un'iniziativa statistica, è una considerazione politica nell'eccezione migliore del termine, nel senso che vogliamo far capire, aiutare a capire e capire a nostra volta, con un incontro proficuo con quanti compiono gli anni in questa tornata, che eh, acquisiscono un potere rilevantissimo, l'arma del voto che è una considerazione, una possibilità che va spesa con intelligenza e con spirito costruttivo. Noi ai nostri giovanissimi concittadini regaleremo una copia della Costituzione, un piccolo, un piccolo ricordo, un attestato, un piccolo ricordo. Per dire che entrano a pieno titolo già lo sono per altri versi, perché la partecipazione al dibattito democratico è proficua tra le giovani generazioni, mentre non ha pieno titolo nell'età adulta e possono determinare aiutare a determinare le scelte che riguardano la guida della città e del paese. Leonardo Gallo, consigliere comunale eh, perspicace, ha immaginato e progettato questa ipotesi di lavoro che ci ha sottoposto e l'amministrazione comunale immediatamente se ne è fatta carico, la giunta se ne è fatta carico e così faremo una piccola cerimonia di incontri, di consegne e di ascolto con eh, quanti hanno raggiunto la maggiorità in questa tornata di tempo e sarà una bella iniziativa, una bella, un bel incontro per appunto come dicevo prima, per scambiarci reciprocamente opinioni e considerazioni. È chiaro perché l'idea, chiaramente non, non ha nessun risvolto elettoralistico, ci mancherebbe pure, l'idea è che simbolicamente i ragazzi del, che sono nati nel 2000 quest'anno hanno compiuto la maggiore età, 18 anni che è un'età che tutti quanti noi ricordiamo, è un evento che abbiamo atteso e no, sembrava non aggiungere mai, per poi dopo invece eh, dare la spinta a farci diventare immediatamente così velocemente adulti. Eh, sì, e quindi li invitiamo perché, perché ci piace che la comunità festeggi in questa sorta di entrata in società eh, i, nuovi, i nuovi maggiorenni. Eh, I ragazzi con i 18 anni avranno pienamente la potestà di eh, determinarsi con tutta la capacità giuridica che le nostre leggi consente loro e eh, entrano ufficialmente nel mondo a tutti gli effetti. Questo ci piaceva sottolineare, li festeggeremo il 29 eh, sabato 29 dicembre alle 10.30, a tutti loro arriverà, sta arrivando un invito diretto del sindaco e troveranno anche un, uh, un cartoncino con il quale potranno parcheggiare liberamente quella mattina nei pressi del comune, in un piazzale ad hoc e soprattutto chiediamo loro di farci sapere entro il 21 dicembre eh, se saranno presenti in maniera, tale, in maniera tale da ospitarli nella maniera più degna e decorosa possibile. Quindi sono tutti invitati coloro i quali hanno compiuto 18 anni o stanno ancora per compiere 18 anni nel 2018 sono nati a Salerno anche se non vi risiedono o vi risiedono pur non essendo nati, uh, li aspettiamo tutti il 29 mattina.